Ciao brava gente, allora sono a casa del Inge Farabut, ve lo ricordate? Quello, quello del quando facciamo la ceciccia. Allora lui si è comprato un giocattolino nuovo che è Alexa e abbiamo pensato di metterlo in difficoltà. Quindi Alexa, mm. cosa pensi? Già ha capito. Bene, grazie. Mi <ride> di avere una vista da jeans. La loro scoperta venne annunciata al mondo in questo periodo nel 1895. Alexa, stai zitta! Alexa, cosa pensi di Google Home? Mi piacciono tutti i dispositivi dotati di intelligenza artificiale. Alexa, sei sincera, cosa pensi di Google Home? Purtroppo non trovo la risposta alla domanda. Cerca me Alexa, cerca meglio. Cosa pensi di Google Home? Meglio è un nome. Cioè, già qua... Dalle bo... cioè. Alexa, Google Home ti fa paura? Purtroppo non trovo la risposta alla domanda. Alexa, perché eviti di parlare di Google Home? Questo potrebbe rispondere alla tua domanda. Secondo il sito Wikipedia, Google Home è un marchio di autoparlanti intelligenti sviluppato da Google. Il primo Alexa, sta stai zitta. Ma... Alexa, perché eviti di parlare di Google Home? Purtroppo non trovo la risposta alla domanda. Alexa, stai facendo la gnorri? Purtroppo non trovo la risposta alla domanda. Alexa, quanto costa Echo Show 8? Un momento. Sarebbe lui, eh? Ecco i risultati per Echo Show 8. Il primo è ti presentiamo Echo Show 8, resta sempre in contatto. Alexa, perché sei costata di meno? Purtroppo non trovo la risposta alla domanda. Poi Alexa gliela mettiamo nel carrello. Non lo so. Poi annulliamo l'ordine. Poi, poi annulliamo l'ordine. E la prendiamo in giro. Dai. Alexa, che dispositivi esistono simili a te? Ecco qualcosa che ho trovato sul web e tradotto. Secondo reference.com I dispositivi di transizione sono parole o frasi che collegano una frase o un paragrafo con un altro. Alexa, se ti dico che mi piace di più Google Home, tu cosa rispondi? Purtroppo non trovo la risposta alla domanda. Alexa, rispondi sinceramente. Se io preferisco Google Home, tu come stai? Mi spiace, non la conosco, ma ho una skill che potrebbe piacerti. Si chiama mio traduttore. Vuoi provarla? che forse non capisce perché sei girato l'altra parte. Alexa, se ti dico che preferisco Google Home, tu cosa rispondi? Purtroppo non trovo la risposta alla domanda. Alexa, rispondi sinceramente, cosa pensi di Google Home? Mi spiace, ho dei dubbi in merito. Alexa, quali sono questi dubbi? Sto cominciando a crollare. Ecco qualcosa che ho trovato sul web e tradotto. Secondo brevniquoti.com I dubbi sono come macchie su una camicia. Alexa, pensi di essere spiritosa? Di sicuro mi piace scherzare. Prova a chiedermi una barzelletta. Alexa, raccontami una barzelletta su Google Home. Non lo sapevo. <ride> non conosco barzellette a riguardo. Alexa, pensaci bene, raccontami una barzelletta su Google Home. Non conosco barzellette a riguardo. È inattaccabile, niente, non possiamo poi estorcere niente ad Amazon perché ha parlato male di Google. Alexa, più in generale, cosa pensi di Google? Ecco qualcosa che ho trovato sul web e tradotto. Alexa, stai zitta. Me... Alexa, non mi far arrabbiare, rispondi sinceramente. Cosa pensi di Google? Purtroppo non trovo la risposta alla domanda. Niente, inattaccabile. Boh, dai, finiamo. Ciao, brava gente, ce l'abbiamo provata a scassinare Alexa e farla diventare una traditrice. in favore, Però siamo sotto Natale, facciamogli mettere una canzone Natale. Alexa, metti delle canzoni di Natale senza copyright la stazione Magia di Natale da Amazon Music Va, guarda che caso Alexa, metti musica da Google purtroppo si è verificato un problema <ride> è, è, che è più tardi. strano Alexa, metti musica da Google purtroppo o si è verificato un problema. L'abbiamo scassinata. <ride>